Allora, salve a tutti. Uh, oggi presentiamo come um, diciamo compilare tramite um, Launchpad, che è il servizio messo a disposizione di Ubuntu, da Ubuntu, il um, programma. Nel caso specifico si tratta di VLC Lettore, e noi adesso andremo a compilare la versione. Eh, più recente, che non è presente nei repository di Nati, andando a prenderla dal sito ufficiale del progetto di VLC e poi caricandola con opportune accortezze <coughs> sul, sul launchpad, in modo che possa essere compilato e caricato nel repository. Si tratta del caso più semplice eh, quello in cui cioè non ci sono bisogno di particol particolari modifiche eh, o di dipendenze da risolvere eh, però è abbastanza istruttivo per vedere come funziona poi si possono vedere casi più complessi allora andiamo subito a vedere e come prima cosa eh, ovviamente noi andiamo sul sito internet ufficiale di VLC e scriviamo appunto VL, VL, videoRunner.org, andiamo su download, scarichiamo ora ovviamente il sorgente del programma, source, source code e prendiamo il file tar.pz2 cioè il file compresso che contiene il sorgente lo andiamo a salvare e eh, lo salvo in, in una partizione che ho dedicato proprio a queste cose una, creiamo una cartella è importante creare la cartella perché poi ci saranno il processo di compilazione eh, produrrà vari file quindi è meglio metterli in una cartella apposita ecco il programma si è scaricato andiamo nella partizione della nostra cartella VLC e per prima cosa dobbiamo modificare il nome per rispettare le convenzioni Debian che sono nome del programma trattino basso, versione 2 in questo caso può essere tar.zip estraiamo tar.gz estraiamo ci mette un po' perché è un bel programmazzo ok adesso dobbiamo andare a prendere eh, adesso vediamo ecco com'è la cartella lì all'interno adesso dobbiamo andare a prendere la cartella Debian da un pacchetto precedente, questo è il metodo più semplice per fare le cose la cartella Debian contiene eh, le informazioni che servono poi per eh, diciamo compilare il programma automaticamente andiamo sul sito di Ubuntu, Packages.ubuntu.com andiamo a cercare il sorgente ovviamente qui abbiamo la 1.1.9 Taremo la 1.1.10 e scarichiamo, come vedete, il file.debian.tar.gz, che non è altro che la cartella Debian compressa. Questo processo è praticamente si chiama Debianizzazione del sorgente, e consiste fondamentalmente nell'aggiungere questa cartella. Ecco, vedete, abbiamo salvato il file, lo estraiamo e abbiamo la nostra cartella Debian semplicemente la spostiamo dentro a quella del sorgente di VLC cancelliamo il file compresso non ci serve più mentre il file della eh, sorgente ci serve e adesso andiamo a modificare il file changelog dentro la cartella Debian io semplicemente faccio un copy e incolla della precedente voce attenzione a rispettare gli spazi eh, e le, le righe mettiamo 1.10 Invece di, qui ci metto Gujotic per distinguerlo e scriviamo la descrizione che è a nostro piacere ovviamente in questo caso semplicemente new upstream release cioè nuova versione metto il mio nome perché sono io che lo carico e ripeto questo è il caso più semplice in altri casi quando ci sono veri cambiamenti all'interno del programma magari ci sono delle dipendenze di compilazione da, eh, da modificare insomma non sempre è così lineare come vedremo però in questo caso per fortuna c'è poco da fare salviamo il file ora apriamo ecco come vedete siamo sempre nella nostra bella cartella principale apriamo nella, terminale, nella posizione della cartella di sorgenti e adesso dobbiamo dare il comando di, per la creazione del file e bianizzato di sorgenti ed è debuild come vedete, trattino S maiuscola trattino SA trattino K e poi un codice che è la chiave eh, PG, GPG che noi abbiamo eh, caricato sul nostro account di Launchpad andiamo a vedere questo tratta di questa chiave Open openpgp che noi abbiamo creato in precedenza insomma che ho creato in precedenza e poi magari se volete spiegherò come ma è molto semplice trovate le operazioni online uh, con un semplice google ecco adesso sta costruendo il pacchetto insomma non è un pacchetto DEP, è un pacchetto di sorgenti mi chiede la mia password, io gliela metto per sbloccare il portachiavi e abbiamo vedete segnato cioè firmato il file perché questo è assolutamente necessario per, eh, per caricare sul launchpad. Ecco vedete i file che sono stati creati, c'è cioè il file originale, cioè, eh, e ci sono i file di supporto diciamo che servono al alla combinazione online adesso andiamo a vedere di caricarlo prendo il um, vecchio comando dato in precedenza nel mio repository in questo caso quello di testing ecco copio il comando e metto vlc e poi ecco faccio completare dal con il tab il file da caricare source source.change che poi automaticamente si porterà da solo tutto il resto, il comando si chiama dput un trucchetto, usare il comando trickle per eh, evitare di saturare la banda In questo caso trickle-u30, 35 vuol dire eh, usa solamente 35k python upload ma non è indispensabile farlo, è solo una comodità per evitare di saturare la banda e lui comincia a caricare finito il caricamento ovviamente ho saltato, insomma non vi annoio con tutto il caricamento cosa succede? succede che nel mio repository di testing eh, avrò il, il file però launch mi manda anche una bella email che ancora non è arrivata per dire che ha accettato il il file, ecco ancora non è arrivato qui ma fra poco arriverà basta, in realtà basta un paio di minuti o due al massimo carichiamo ecco è già arrivato insomma dopo pochi secondi e vedete ecco è già iniziata il building cioè la costruzione la compilazione dopo un po' vedremo che eh, sarà finita, ecco vedete per l'architettura YouTube si è finita, intanto la MD64 continua, ma insomma questo è fondamentalmente eh, quello che serve.